Ciao, io sono Issa e ti do il benvenuto sul mio canale, come sarà la vita in futuro? Sicuramente vi siete posti questa domanda almeno una volta nella vostra vita, prendiamo come esempio la metà del ventunesimo secolo, cosa possiamo aspettarci nel 2050? Sarà sicuramente un anno che vedrà il mondo trasformarsi in piccoli e grandi modi, soprattutto in settori come la tecnologia, la cultura, la scienza e la salute. Però prima di cominciare ti consiglio di iscriverti al mio canale e attivare l'icona della campanella. Probabilmente entro il 2050 gli umani non useranno più gli smartphone, ma i loro cervelli saranno direttamente connessi ad internet attraverso interfacce avanzate tra computer e cervelli. Se qualcuno vorrà accedere a qualche informazione, chiamare un amico o accendere una luce, dovrà semplicemente pensarlo. E questo succederà attraverso l'intelligenza artificiale. Molto probabilmente fra alcuni anni il nostro computer sarà in grado di pensare come l'essere umano. Verranno inventati robot intelligenti. La Cina ha iniziato già a produrre robot bambole. Che possono essere sposate. I cinesi ne sono molto più interessati perché lei sarà tua moglie come desideri tu al 100%. In futuro viaggiare nello spazio sarà facile come viaggiare da una città all'altra. Se vogliamo restare a lungo nello spazio, dobbiamo esaminare alcune delle difficoltà tecniche che comprendono anche gli effetti di assenza di gravità sul corpo ma modifiche corrette nel dna umano risolveranno alcuni di questi problemi entro il 2025 lo smartphone sarà sparito e le persone rideranno di noi se ce l'avremo verranno sostituiti da piccoli braccialetti che avranno poi la stessa funzione di uno smartphone nei prossimi dieci anni le auto inizieranno a funzionare da sole il livello del mare aumenterà per questo motivo molti paesi piccoli potrebbero essere spazzati via la tecnologia rende pigri? La risposta è probabilmente sì, perché la tecnologia facilita le cose. Un po' di tempo fa in alcune scuole americane è stato disposto di togliere l'orologio con le lancette, perché gli alunni non riescono più a riconoscere l'ora. Oggi le informazioni si trovano al volo. Abbiamo un problema? Basta chiedere a Google con un semplice comando vocale. Vogliamo organizzare un viaggio? È sufficiente leggere le recensioni e poi prenotare con dei pagamenti online. Non si spediscono più lettere, bastano dei messaggi. Vi ricordo che nessuno è in grado di conoscere il nostro futuro. Tutto ciò che ho detto finora sono solo delle probabilità. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace. Io aspetto il tuo like. Nel frattempo tu aspetta il prossimo video.